Ciao sono Marco e bentornati sul mio canale, come vedete qua al mio fianco oggi voglio parlarvi della mia pialla spessore, pialla che utilizzo ormai da un, da un po' di tempo, più di due mesi e mi trovo benissimo, sicuramente se siete iscritti al mio canale mi avrete già visto utilizzarla in diversi dei miei progetti. Eh, niente, come prima cosa voglio spiegarvi perché è pialla spessore e non pialla a filo e spessore come... Eh, di solito viene utilizzata eh, da chi crea eh, lavori ubistici. Allora, la differenza: qual è? Che pialla filo e spessore è una pialla più piccola, quindi più facile da trasportare, pesa di meno e consuma anche meno spazio. Quindi, se, non la, se finite di utilizzarla, potete riporla in un angolo. Poi, consuma molto meno corrente, quelle invece a spessore sono molto più potenti, per esempio questa è eh, 2 kWh, quindi consuma parecchio e soprattutto qual è la differenza che costano la metà, di solito le pialle a più spessore costano molto di meno. Invece le pialle a spessore sono diciamo, un po' più professionali e di solito vengono costruite soltanto eh, come si chiama, dalle ditte specializzate tipo Machita Metabo oppure Devolta quindi hanno dei prezzi molto più alti. Fate conto che quella che costa di meno è quella della machita e costa 650 euro più spese di spedizione io non volevo spendere così tanto per, come si chiama, per fare dei lavoretti obistici però comunque ormai ero in fissa che volevo una pialla a spessore e mi sono imbattuto in questa marca, una marca particolare una marca che praticamente non conosce nessuno qua in Italia che si chiama Dedra, anche perché non è venduta in Italia è una marca polacca che costruisce elettrotensili ormai da anni come si dice, per, per lavori obistici mi sono informato, ho letto un po' sul web e i feedback comunque erano tutti positivi ho deciso di comprarla, all'inizio ero un po' dubbioso perché mi sembrava un po' spoglia, poi quando sono entrato nel loro sito ho visto che bene o male le nitrotensili che costruiscono sono bene o male della stessa idea. Come vedete sembra un po' spoglia, questo perché? Perché di solito le piaglie costruite da Makita o dagli altri eh, suoi competitor sono costruite con molta plastica, quindi eh, la plastica la devono fare per essere robusta, un po' grossa, quindi eh, riempie di più diciamo, il corpo macchina. Invece questa ditta costruisce quasi tutto completamente in metallo. Partiamo con le basi, che sono in lamiera molto robusta, spessore 2 mm. Chiaramente il corpo macchina, cioè praticamente il cuore della macchina, che è questo, è completamente costruito in ghisa, spessore 1,5 cm, molto robusto e molto pesante. I laterali, come vedete, sono in metallo, in metallo spessore 12 decimi, eh, verniciati a polvere. Eh, cosa molto particolare, addirittura, eh, come si diceva, vedete, le impugnature per spostare la macchina, anche queste addirittura sono costruite in metallo. Come anche la leva, come vedete, per alzare e abbassare la metrica, quindi lo spessore di taglio, anche questa è in metallo. All'interno della scatola, chiaramente oltre la macchina, troveremo il libretto delle istruzioni che è scritto solo in polacco, e poi... Come vedete, anche gli attrezzi per cambiare le lame. Eh, qui troviamo il pulsante per l'accensione, basta alzare e schiacciare il bottone verde e quando invece vogliamo spegnere la macchina, basterà cliccare. Questo pulsante invece a cosa serve? Questo serve eh, per la sicura. Cosa succede? Se ci sarà un abbassamento di tensione o se si bloccherà qualcosa all'interno della macchina, a me è già successo, come vedete qua è sfrisato perché ho inserito un pezzo di un bancale che avevo smontato e c'era ancora attaccato un chiodo. La macchina si è bloccata, ho dovuto alzare, sfilare il legno e schiacciare il pulsante, perché sennò altrimenti la macchina non sarebbe partita. Questo è il retro della macchina, come vedete questa è la parte in ghisa. Questa è l'unica parte in plastica che sarebbe il serbatoio eh, dei truccioli, qua c'è chiaramente il collegamento per l'aspiratrucioli e ovviamente il basamento, anche questa, da questa parte, è reclinabile per il trasporto. Qui abbiamo il cavo della presa che è lungo due metri, all'incirca 2 due metri. Ora vi darò un paio di informazioni sia sulle caratteristiche che anche eh, su dove l'ho comprata. Come abbiamo già detto è un 2 kWh, eh, compie 8.000 giri al minuto, non sono tantissimi, eh, basta pensare che quello della Devolte ne compie 12.000, quindi sono un terzo in più, e quello della matita è 10.500, mi pare. Si possono inserire legni fino a 33 cm, eh, con uno spessore minimo di 7 mm e massimo di 17,3 cm. Di eh, poi pesa 27 kg, anche questo è un buon dato, perché tipo quella della DeVolte pesa 37 kg e quella della Machita mi pare intorno ai 33-35 quindi questa è molto più leggera se dobbiamo spostarla o trasportarla. Ora parliamo del prezzo del prodotto, io l'ho pagata 319 euro eh, spedita, l'ho comprata su un, una ferramenta grossissima che lavora in tutta Europa che si chiama Arotopino, se voi mettete arotopino.it eh, come si dice, eh, troverete anche in, in lingua italiana, troverete anche questa chiaramente in lingua italiana e dove ha prodotti a dei prezzi ottimi, io ho già comprato eh, altri prodotti, sono velocissimi, in 24 ore vi arriva il prodotto anche se è spedito eh, dalla Polonia. In più, se volete andare a vedere il sito eh, di questa marca, dovete andare su Dedra Tool, quindi Dedra, t o, -O l e vedrete gli altri, eh, come si chiama, macchinari che vende questa ditta. Niente, ora siamo pronti per andare in officina e testare il prodotto, testeremo domani che sarò vestito del lavoro e poi tireremo le nostre conclusioni. Ora testiamo la macchina, questo legno è un pezzo di una finestra che ho smontato in noce massello, come vi dicevo basta abbassare e schiacciare il bottone per accenderla. ho buttato la macchina un millimetro, come vedete è uscita liscissima, senza eh, imprecisioni, possiamo anche provare a piallare due millimetri, vediamo come viene. Come vedete, come vedete la piavatura è uscita perfetta, siamo giunti al termine della recensione, come avete visto la macchina funziona in maniera egregia, io sono contentissimo eh, di averla comprata. Eh, ho lasciato il volume acceso, non l'ho tolto, per farvi sentire che la macchina è molto rumorosa, il mio amico ha quella dell'Aineli, ha filo spessore e fa molto eh, meno rumore. Ho lasciato il volume così almeno eh, se foste intenzionati a comprarla, ma magari eh, avete il laboratorio in garage, eh, non penso che sia adatta eh, per voi. Io la utilizzo nel mio capannone, intorno ci sono i campi, quindi eh, per questo non ho problemi. Eh, mi sono dimenticato di dirvi che la pialla, la pialla al massimo, spessore di 2 mm e mezzo di solito le pialle a spessore riescono a piallare anche 3 mm e talvolta alcune anche tipo quella della Devolta 3 mm e mezzo non è il caso di questa comunque 2 mm e mezzo è già un buono spessore e eh, niente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella e ci vediamo per la prossima recensione buona serata